Sono Monica Crespi e lavoro nel campo dell'informatica. A questo evento sono, sono venuta a conoscenza perché ormai seguo da anni il, il gruppo di by Connection uh, di Patrizia, e anche se la conosco poi in realtà da due o tre anni prima. Ho deciso di partecipare ancora al live perché allora, pre nei precedenti mi sono trovata benissimo, c'è stata un'energia molto bella ma al di là dell'energia ho sentito che il lavoro che è stato fatto è stato veramente immenso. Siamo andati a, a lavorare su tanti blocchi, mi sono resa conto di aver sbloccato molte cose e quindi ho voluto partecipare ancora a questo, anche perché poi il titolo del live che era Vita straordinaria è un po' quello a cui non visco. mi piacerebbe vivere allineata con quella che dovrebbe essere veramente la mia vita. Allora, mi sono portata a casa una grande energia, molto di più che non nei precedenti, e in questo qua mi sono resa conto di aver fatto un grande salto, è stato proprio un grosso sblocco come se ci fosse stato proprio un click dentro di me e poi va bene come anche negli altri eventi live cioè è come, essere, è come essere in famiglia, è come se ti ritrovassi con persone che comunque sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, che vogliono migliorare la loro vita. Quindi questo comunque è molto stimolante, ti aiuta ancora di più a realizzare quello che vuoi, perché comunque si va tutti verso un comune intento e mi ha dato veramente tanto questo Raizi. Ma quello che mi ha colpito di più è che Patrizia ci ha fatto lavorare con degli altri metodi che lei ha... Ha canalizzato eh, recentemente e che, nonostante già la Divine Connection di per sé comunque molto potente, grazie alla Divine Connection io ho lavorato tanto su di me in questi anni. Mi sono resa conto comunque di aver sciolto tante cose, ma gli ultimi metodi che lei ci ha fatto utilizzare sono per quanto possibile secondo me ancora più potenti, sono andate a lavorare su delle tematiche molto importanti come le ferite del bambino interiore e sono stati dei metodi molto potenti ma nello stesso tempo molto semplici. Mi è stato fatto un lavoro molto profondo, un grosso cambiamento, ma nello stesso tempo è stato leggero, semplice ed è questo proprio la, la bellezza di questo metodo. Cioè lavora in profondità ma è molto semplice anche da applicare, da seguire poi anche da soli. Dopo questa esperienza mi porto dentro un senso di eh, maggiore completezza. È come se dopo questi tre giorni avessi recuperato degli altri pezzetti di me che mi stanno aiutando a ricomporre un po' tutto il puzzle di quella che sono io, di quella che voglio e che la mia anima ha anche deciso di diventare. No? Quindi mi porto un grande senso di completezza e tanta energia, perché veramente questi tre giorni hanno risvegliato tanta tanta energia, però anche tanta voglia di fare, di portare comunque nella realtà anche quello che io ho realizzato, un passo dopo l'altro nella, nella mia vita di tutti i giorni per trasformarla in, in una vita felice, eh, soddisfacente e degna di, di essere vissuta. Consiglierei assolutamente questa esperienza perché veramente è un salto, è un piccolo salto quantico secondo me, è comunque un, un grosso sblocco se ovviamente la consiglio se una persona è, è intenzionata a lavorare su di sé, eh, a guardarsi dentro e anche a mettersi in discussione perché comunque come dire, alla base c'è questo il volersi mettere in discussione e il, il voler cercare di realizzare la propria vita straordinaria io lo rifarei, cioè, se lo rifacessimo nel prossimo weekend ci parteciperai subito senza neanche pensarci un secondo è stato veramente bellissimo esplosivo la prima cosa che ho fatto il giorno dopo il live è stato cercare come portare nella mia realtà quello che, eh, che ho rilevato come uno dei miei sogni durante il live, quindi ho cominciato a muovermi e a cercare come iniziare a fare questa cosa e già solo il cominciare a farlo mi ha dato un'ulteriore energia. Grazie mi sembra quasi una parola riduttiva, è veramente un grazie ma di, di cuore di proprio profondo perché mi ha aiutato tanto in questo live ma anche negli anni passati a fare dei passi Piccoli grandi nel mio cammino grazie ovviamente anche a tutto lo staff per il grande lavoro che comunque c'è dietro per organizzare tutti questi eventi patrizia tutti voi comunque tutti insieme portate veramente una, una bella energia e, e grazie veramente di cuore io spero di, che ci sia nuovamente un, molto presto un, un altro evento e, e possibilmente dal vivo perché va bene, è stato bellissimo farlo via Zoom, comunque è arrivato tutto benissimo lo stesso, però poi di, ecco, di, di persona è ancora più bello. Grazie.